Wikimedia Italia. Wikimedia Italia siamo noi ed è eh, un'associazione che, ehm, che ha questa mission, un mondo dove ogni persona abbia libero accesso a tutta la conoscenza umana, che è la mission appunto di Wikipedia e dei progetti fratelli. Infatti Wikimedia è un'associazione che eh, nasce per sostenere i progetti Wikimedia, fra cui il più famoso è Wikipedia. Nasce eh, negli Stati Uniti, eh, Wikipedia è un progetto originalmente statunitense e eh, la Wikimedia Foundation nasce poco dopo per ehm, gestire la parte amministrativa, la parte tecnica, tutto quello per cui c'è bisogno di una di un nome legale e di un indirizzo e di un recapito, eccetera. Quindi la, la Wikimedia Foundation statunitense eh, paga i server, mantiene i server, sviluppa i software, tutta questa serie di cose, e i capitoli nazionali, quindi tutti gli altri login che vedete, Intorno uh, sparsi per il mondo sono i capitoli nazionali della Wikimedia Foundation sono enti indipendenti uh, quindi Wikimedia Italia è un'associazione indipendente dalla Wikimedia Foundation che ha la stessa mission in particolare ovviamente di sviluppare i progetti Wikimedia sul territorio italiano così con la francese di sviluppare i progetti della Wikimedia Foundation sul territorio francese eccetera eccetera in Italia in particolare ci occupiamo di uh, fundraising, di comunicazione, di, di fare moltissima formazione uh, su come utilizzare sia da utenti che da contributori attivi i progetti Wikimedia a diversi livelli, dalla, dalle scuole superiori, le università, uh, quello di cui mi occupo io invece è il, sono i rapporti con gli enti culturali di qualunque tipo, in particolare quello che chiamiamo glam, cioè galleries, archives, libraries and museums, ma in generale tutti gli enti culturali. Ehm, ecco sì, il nostro progetto più noto è Wikipedia, di cui vi parlerò abbondantemente oggi, un'enciclopedia online multilingua. Esatto, fondata nel 2001, scritta interamente da volontari con circa 200.000 editori unici in tutto il mondo, ovviamente, al mese e circa 300 versioni linguistiche. Questa cosa dello scritto dai volontari è particolarmente importante perché Wikimedia, cioè noi e i nostri colleghi in tutto il mondo, non si occupano dei contenuti di Wikipedia, si occupano esclusivamente della, appunto, di quello che vi dicevo, delle attività di supporto e di sostegno ma i contenuti sono gestiti interamente da volontari. Quindi uno degli equivoci più comuni, uno degli equivoci più comuni in, um, uh, in generale quando veniamo contattati è «Ehi tu, Wikimedia, um, ho un problema con la mia voce su Wikipedia, la voce che vorrei scrivere su Wikipedia, intervieni». Ecco, questo non lo possiamo fare proprio da statuto perché sono soltanto i volontari che si occupano dei contenuti, stabiliscono cosa ci va, cosa non ci va, quali sono le regole, eccetera. Wikimedia invece si occupa del supporto. Wikimedia, quindi tutta la realtà, le reti Wikimedia non sostengono solo Wikipedia, ma una serie abbastanza nutrita di altri progetti, più o meno piccoli. Uh, I più importanti sono i primi due, i più importanti intendo i più grandi, sono i primi due, Wikidata, di cui i miei colleghi che sono online della Summer School hanno abbondantemente sentito parlare, che è una eh, base di conoscenza in Linked Open Data e che al momento sta diventando, vorrei dire, quasi il progetto principale della, della Wikimedia, delle reti Wikimedia, perché... Uh, sta un po' alla base di, uh, di tutti gli altri, soprattutto di Wikipedia e di Commons. Molti contenuti che vedete in Wikipedia, tutte diciamo, le tabelle informative, infobox eccetera, sono generati direttamente da Wikidata. Um, mentre invece una volta erano scritti in testo. Uh, su questo torno un attimo... Uh, torno un attimo indietro e chiedo se ci sono domande. Di solito a volte, a volte capita che ci siano curiosità. Ecco, <ride> questo effetto infinito non è niente di preoccupante. Se ci sono domande, così vedo anche la chat. No, bene, a parte qualcuno che si è disconnesso. Va bene, vado avanti. Sì, ti sento. Eh, sono Mara Persello, non riesco oh. a vederti, cioè nel senso non vedo, tu stai mostrando delle slide, suppongo. Sì, io sto mostrando delle no, slide. So, eh, la, la, la... Picco... Dunque dovresti fare, aspetta un attimo che torno, se no vado male, ok. Ora c'è la mia faccia, non la vedi? Vedo la tua faccina, sì. La mia faccia ma a tutto, a tutto schermo? Sì. Ok, allora poi quando passo alla, alla condivisione dello schermo rispetto alla web, quando dovresti riuscire a vedermi? Dovrebbe okay. funzionare. Okay. Sì, dovrebbe funzionare. Nel caso non funzioni o ci sia qualche problema, consiglio di ricaricare la pagina, perché a volte appunto questa è una piattaforma molto utile, molto potente in tante cose, però a volte ha qualche problema di, appunto, che si blocca sostanzialmente. Okay. Comunque, torno, Sì, qualche domanda su Wikidata o sulle cose che ho detto fino adesso? No, se no continuo. Allora, op. condividi e ora. Quindi Wikidata, Wikicommons, Wikimedia Commons in realtà, che è molto semplicemente un archivio di file, un archivio di file molto grande, principalmente immagini, però anche uh, file audio e video uh, Wikisource è un, sostanzialmente una biblioteca online di testi interi dall'inizio alla fine uh, chiaramente di testi in pubblico dominio o dei quali il contenuto è stato uh, non è sotto copyright per varie ragioni wikiversità è una serie di lezioni universitarie uh, strutturate proprio a moduli uh, come se fossero lezioni universitarie e gli altri sono progetti sempre molto interessanti ma un po' minori, Wikinews è un giornale, Wikivoyage è una guida, una guida di viaggi, Wikispecies uh, è una sorta di enciclopedia però in, in particolar modo di, di specie animali e vegetali e Wikikikots è un insieme di citazioni cercate una citazione su google normalmente vi, torna, vi compare il wiki quotes ce ne sono altre, cito queste tanto per dare un'immagine del mondo che gira intorno a Wikimedia Italia Le, appunto, i progetti di cui è più probabile oltre a Wikipedia che sentiate parlare sono Wikidata, Commons e, e Wikisource direi. specialmente se siete bibliotecari Wikisource di solito è il progetto su cui lavoriamo insieme alle biblioteche ovviamente perché a che fare con i testi. E la Wikimedia Italia, quindi il capitolo nazionale italiano di Wikimedia, gestisce anche, non solo i progetti Wikimedia Wikipedia, ma anche OpenStreetMap, che è una... adesso non c'è qui il project manager, quindi posso dirlo, come Google Maps, però <ride> open, quindi il software non è proprietario, e soprattutto, ovviamente, come tutti i progetti Wikimedia, è eh, il contenuto è generato dagli utenti, generato e gestito dagli utenti, esattamente come Wikipedia e tutti gli altri progetti Wikimedia. Quindi non c'è una macchinina Google che va in giro a scattare foto, ma sono i volontari, gli utenti, le persone che di volta in volta aggiornano la mappa. Però poi la resa, diciamo, Grafica come Wikipedia è un'enciclopedia, Open Street Map è tipo Google. <ride> ok, allora eh, parlando dei fondamenti di, di Wikipedia, in particolare val, valgono un po' per tutti i progetti, ma adesso ci focalizziamo proprio su Wikipedia. Wikipedia ha soltanto 5 regole inderogabili e basta, tutto il resto, quindi diciamo inderogabili e indiscutibili, che noi chiamiamo i cinque pilastri. Tutto il resto è eh, frutto di discussione la, nella comunità. Quindi eh, ci sono tante regole su come si fanno le cose, come non si fanno le cose dentro Wikipedia, ma tutte quelle regole sono frutto di discussioni, di compromessi, di decisioni prese dalla comunità. Le uniche regole non non discusse eh, collegialmente sono queste cinque di cui ora vado a parlarvi vi faccio prima una breve, una breve panoramica e poi ve ne parlo più nel dettaglio allora il primo pilastro è Wikipedia è un'enciclopedia ok <ride> sembra banale ma eh, ovviamente è un'enciclopedia e quindi non è tutta un'altra serie di cose di cui poi vi parlo Wikipedia ha un punto di vista neutrale, questo appunto è un pilastro importantissimo, mira, ovviamente il punto di vista neutrale è, è un'aspirazione eh, mai, mai raggiunta interamente, però l'obiettivo di tutte le voci di Wikipedia è dare una immagine quanto più possibile non giudicata di come sono le cose dello stato dell'arte, di come sono le cose in questo momento al mondo da tutti i punti di vista Wikipedia è libera, molto importante adesso poi andremo a capire esattamente che cosa significa Wikipedia ha un codice di condotta e questo pilastro ha eh, a che fare appunto, con tutte le discussioni e il confronto e il dialogo necessario per portare avanti un progetto come Wikipedia e il quinto pilastro è che questi sono gli unici pilastri, non ce ne sono altri. Eccoci qua. Tutto quello che dovete sapere in due parole su Wikipedia è questo. Adesso andiamo nel dettaglio. Wikipedia è un'enciclopedia. È un'enciclopedia e quindi non è tante altre cose, non è un social network, quindi la domanda posso farmi un mio profilo su Wikipedia... Beh, ovviamente la risposta dipende, però non in quanto persona che esiste. Su Facebook tutti possono avere un profilo perché esistono, su Wikipedia no. Puoi avere la tua pagina su Wikipedia se a certe condizioni, se rispondi a certe condizioni che noi chiamiamo le condizioni di enciclopedicità oppure più semplicemente di rilevanza, che di cui poi vi parlerò brevissimo. Non è per esempio un giornale, cioè non tutto quello che succede al mondo può stare su Wikipedia, che perché diventerebbe un, in poco tempo le voci diventerebbero enormi, illeggibili e sostanzialmente inutili. Non è un mezzo di promozione, ovviamente Wikipedia non fa pubblicità eh, né alle aziende né alle persone né a lodevoli iniziative no profit. Mm, si può stare o non stare su wikipedia non perché si è eh, per dire si fanno attività lodevoli ma perché si è rilevanti nel scusate um, si è rilevanti nel, nel proprio campo eh, non è una raccolta di informazioni appunto quindi tu non tutto ciò che è vero deve per forza stare su wikipedia ma ciò che è rilevante e anche non è una raccolta di ricerche originali quindi per esempio le tesi non possono stare su Wikipedia Wikipedia sostanzialmente raccoglie è una fonte terziaria che raccoglie fonti primarie e secondarie quindi da, è una specie di riassunto del mondo costruito su delle fonti attendibili okay? quindi tutto ciò che è su Wikipedia deve essere rilevante nel proprio campo, quindi se stiamo parlando di fisica nucleare, rilevante nel campo della fisica nucleare, se stiamo parlando di cucina, rilevante nel campo della cucina. E gli argomenti sono tutto lo scibile umano, ma quello che di quegli argomenti può stare su Wikipedia è quello che è rilevante in quel campo. E la rilevanza si deve capire dal, da fonti attendibili. Cioè, ci sono, devono esserci delle fonti che dimostrano la rilevanza, quindi l'enciclopedicità. Altrimenti, se non ci sono fonti attendibili che dimostrano la rilevanza, il soggetto non può stare su Wikipedia. Ed è per questo che, per dire, le tesi non trovano spazio su Wikipedia, perché sono elaborazioni originali, di un certo argomento invece Wikipedia ambisce molto cioè, l'obiettivo è molto semplice cioè essere un riassunto delle cose importanti in quel momento della fisica come è adesso un quadro di quello che deve di quello che è la fisica adesso della storia della fisica anche delle più recenti teorie però delle più recenti teorie che sono già state in qualche modo validate dalla comunità scientifica poi appunto magari finisco la carrellata dei pilastri e poi se avete domande le facciamo tutte insieme così evito di andare, di andare avanti e indietro Wikipedia ha un punto di vista neutrale, secondo pilastro e quindi significa che riporta tendenzialmente tutti i diversi punti di vista su un certo argomento i diversi punti di vista rilevanti ovviamente li riporta per, per quello che dicevamo, dicevamo prima li riporta in modo chiaro e imparziale proporzionale alla loro rilevanza e con il supporto delle fonti attendibili proporzionale alla loro rilevanza cosa vuol dire che prendendo un argomento mettiamo lo sbarco sulla luna il non so 90% della voce riporterà la storiografia ufficiale i le basi scientifiche ufficialmente accettate sullo sbarco, sullo sbarco sulla luna. Un paragrafo potrà riportare che esistono dei, dei movimenti o comunque dei gruppi di persone che non ritengono che lo sbarco sulla luna sia realmente avvenuto. Ritengono che sia un complotto dello, non so bene, del governo americano con fonti a supporto di queste affermazioni, quindi dirà eh, ci sono gruppi stimati intorno alle 20.000 persone, non so, sto inventando, con la fonte, che sostengono che, sbacco su lei, l'una non sia si mai venuto con diverse fonti provenienti da questi gruppi, per questo questo e quest'altro motivo, e così in tutti, eh, in, per tutti gli argomenti. Poi, se il punto di vista è particolarmente diffuso, potrà avere una voce magari a sé stante, anziché un paragrafo all'interno dello sbarco sulla luna, potrà avere una voce che si chiama teoria del complotto sullo sbarco sulla luna e avere una voce a parte. Altrimenti, se la rilevanza non è sufficiente, avrà un paragrafo all'interno della voce principale. Poi Wikipedia è libera, molto molto importante, ha questo, questa affermazione apparentemente semplice ha diversi aspetti. Quindi Wikipedia è gratuita, tutto quello che compone Wikipedia è gratuito e liberamente accessibile, quindi tutto il contenuto, il software, la struttura, ehm, no, nulla di quello che compone Wikipedia è a pagamento. Indipendente significa che non riceve eh, sovvenzioni statali né sovvenzioni aziendali, quindi è indipendente, tendenzialmente indipendente da pressioni esterne che non siano il parere della comunità che eh, lavora e compone eh, Wikipedia. E poi vuol dire che il suo contenuto, il suo software e tutto quanto è liberamente modificabile, liberamente utilizzabile e liberamente ridistribuibile. Quindi tutti possono modificare Wikipedia, seguendo i pilastri, seguendo le regole di cui vi sto parlando, possono farne ciò che vogliono, quindi la licenza che è utilizzata per tutti i contenuti di Wikipedia permette qualsiasi utilizzo con un paio di piccole limitazioni di cui ora vi parlo, e lo può liberamente distribuire, anche commercialmente. Cioè, uno potrebbe, volendo, stamparsi le voci di Wikipedia sulla cucina, farne un libro e rivenderlo. L'unica cosa che non può fare è, non può metterci il copyright, cioè non può dire, però queste cose non sono più liberamente modificabili, utilizzabili e distribuibili, il mio libro, se qualcuno vuole fotocopiare il libro, fotografare il libro, citare il libro, può. E non può dire, è una mia opera, deve attribuire uh, correttamente la provenienza quindi deve dire queste sono pagine che ho stampato da wikipedia costano 10 euro <ride> e potete a, a vostra volta cari acquirenti farne ciò che volete uh, oh, un, eccolo qua, le licenze che utilizziamo per poter permetterci di fare tutto questo in modo legale e trasparente si chiamano Creative Commons, e sono una diciamo, licenza diversa dal copyright che eh, ha tutti i diritti riservati. Le Creative Commons hanno alcuni diritti riservati, quindi alcune cose si possono fare, altre no. Al contrario ancora, diversamente ancora dal pubblico dominio, le opere in pubblico dominio non hanno nessuna limitazione. Le opere rilasciate sotto Creative Commons hanno diversi tipi di limitazione che sono quelli di cui vi ho parlato poco fa. Ci sono diversi tipi di licenze Creative Commons. Quella che usa Wikipedia è la Creative Commons. Attribuzione e condividi allo stesso modo quindi appunto devi dire che l'autore devi condividere il risultato allo stesso modo poi benissimo, questo è molto interessante Wikipedia ha un codice di condotta il codice di condotta di Wikipedia si chiama Wikilove questo è un logo ufficiale della eh, fondazione Wikimedia e che cos'è il Wikilove? che cos'è il Wikilove? È il codice di condotta che regola le, eh, i rapporti fra le persone all'interno di Wikipedia. Questi sono alcuni esempi della, eh, di Wikilove e che discendono tutti dal fatto che appunto Wikipedia si basa sul consenso, della, eh, sul raggiungimento di un consenso. Quando, come normalmente succede, il qualche argomento che può essere una linea guida piuttosto che eh, come definiamo l'attività del saltizio oppure eh, ma la negazione dello sbarco sulla luna è una teoria del complotto oppure no qualunque cosa quindi bisogna per le regole di wikipedia cercare un consenso tra le parti che è eh, la discussione è regolata da questi, da questi punti che vi sto facendo vedere. Quindi, il più, il più importante, a mio parere, del quale è presupponi la buona fede, cioè presupponi che fino a prova contraria, che tutte le parti intervenute nella, nel dialogo, nella discussione, siano, mh, abbiano la tua stessa finalità, cioè migliorare i contenuti dell'enciclopedia libera hanno punti diversi ma ha la stessa finalità, in buona fede. Mai partire dal presupposto che l'altro ci voglia fregare o voglia rovinare Wikipedia, sia un troll e cose del genere. Ehm, poi correggi, revisione, discuti, quindi Wikipedia è un progetto in fieri in cui tutti gli aspetti, a eccezione dei cinque pilastri, possono sempre essere migliorati, revisionati e discussi. La finalità di tutto questo grande scooter è trovare un accordo che, può non essere, che non sarà il punto di vista pieno di nessuna delle parti coinvolte, ma un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Quindi nel caso che stiamo prendendo in esame dello sbarco sulla Luna, non sarà né come penserebbe uno scienziato della NASA che il, la teoria del complotto sia una scemenza che non vada neanche menzionata, né come pensa invece il credente nella teoria del complotto che la, la NASA sia tutta una grande truffa e non vada neanche citata e quindi bisognerebbe parlare solo del fatto che non siamo sbarcati sulla Luna, è un accordo di compromesso che cita entrambi uh, i punti di vista con le relative fonti e Wikipedia non ha regole fisse eh, questa è la regola più semplice banalmente nega che ci possano essere altre cose non discutibili a parte quelle che abbiamo appena visto esatto, tranne i pilastri eh, benissimo torno un attimo indietro sulla chat e vi chiedo se ci sono domande Eccome qua domande su questo Se per farmi domande o scrivete sulla chat oppure attivate il microfono e mi dite no tutto chiaro fantastico okay, poi mano a mano penso che vi verranno dei dubbi o degli esempi l'ultima volta che ho fatto <ride> l'ultima volta che ho fatto questa questo incontro dal vivo, eh, si è scatenata la discussione su perché Salvatore Aranzulla, che non, probabilmente molti di voi conoscono, non ha una voce su Wikipedia, poi se volete ne parliamo, è abbastanza interessante. Comunque è una conseguenza diretta di quanto vi ho appena detto. Quindi Benissimo, allora, ah no, io devo aspettare fare così per tornare lo schermo, ok. Torno alla presentazione. Eccoci qui, allora. Wikipedia non ha regole fisse tranne i pilastri, ma, e qui arriva ovviamente il ma. Come chiunque abbia provato a modificare Wikipedia avrà già visto da sé, non ha regole fisse, ma ha parecchi, ovviamente, chiamiamoli regolamenti, perché è chiaro che un progetto complesso come quello di Wikipedia non può reggersi su cinque... Pilastri per quanto eh, esplicativi e per quanto profondi e per quanto interessanti. Esattamente come un paese ha la Costituzione, che normalmente è molto sintetica, e poi tutta una gran serie di applicazioni specifiche di questa Costituzione. In Wikipedia è uguale, ci sono tante tante regole su tutto, eh, tutte stabilite dalla comunità a partire dai, dai, dai pilastri, e nessuna di queste immodificabile e inderogabile, però sono esistenti. Ovviamente, va bene, Wikipedia è un'enciclopedia, quindi ci può stare solo del contenuto enciclopedico, ma parlando di calciatori, che cosa è enciclopedico e che cosa no? Parlando di musicisti classici, che cosa è enciclopedico e che cosa no? Come faccio a citare le fonti? Come metto i link? Tutta una serie di cose. Che cos'è promozione che cosa no? Quali sono le regole se voglio scrivere la mia pagina, la pagina della mia azienda, eh, cosa faccio? Non lo posso fare, lo posso fare a che termini? Tutte queste cose. Sono tante, è impossibile conoscerle tutte. Eh, ma non, cioè, Mi sentirei di dire non fa niente. Sono tutte scritte, basta cercarle e si trovano. E soprattutto... Wikipedia è una comunità di persone che lavorano, volontari, che lavorano quotidianamente, quotidianamente su Wikipedia e anche se potrebbe non, pari, non parere a volte, vogliono che altre persone che hanno le stesse finalità si uniscano a loro e li aiutino, perché veramente scrivere tutto lo scivile e uh, condividerlo con tutta l'umanità è un'impresa non da poco che ha bisogno di... Uh, che ha bisogno di tanti contributori, di tanta manutenzione e di tanto impegno. Quindi nel momento in cui si entra in relazione con la comunità di Wikipedia, tenendo presente che è una comunità che quindi ha delle prassi, ha delle regole, ha delle relazioni, non si cerca di entrare, mettere la propria pagina aziendale e scappare via senza ascoltare nessuno, ma si chiede cosa posso fare, come si fa, quali sono i limiti, si, ascolta, si ascoltano magari le risposte che vengono date e poi si tenta, non succede niente, cioè è esattamente la cosa che tutti, tutta la comunità di Wikipedia vuole dai nuovi utenti. I problemi nascono ovviamente quando si cerca di appunto aggirare le regole oppure eh, di, semplicemente non, non si conoscono e non si vogliono imparare. Oh, il tipico atteggiamento del nuovo, del nuovo utente un po' arrogante che arriva, inserisce una pagina di 10 scroll e poi dice eh, ah, non vi va bene quello che ho fatto, complotto, siete tutti dei venduti alla massoneria. Ecco, questo non è esattamente l'atteggiamento più corretto. Un atteggiamento invece semplicemente di ascolto e di dialogo è la cosa giusta e viene sempre bene accolto. E appunto nel momento in cui volete fare dei contributi e vi interessa scrivere voci, fare delle modifiche, eccetera, se avete fonti attendibili siete già a cavallo, avete già fatto quattro quinti del lavoro. Poi può non essere la formattazione giusta, può non essere la forma giusta, può essere, possono essere un sacco di cose, ma se ci sono fonti attendibili siete a posto sostanzialmente. E questa è una gran verità che ho sentito dire a, una, a un incontro di wikipediani un po' di tempo fa, purtroppo non posso dare l'attribuzione esatta perché non so chi è stato a dirlo, però è proprio così. Wikipedia funziona nella pratica e funziona benissimo nella pratica, prova ne sia sì il fatto che è il quinto sito più visitato al mondo. In teoria è un disastro ed è vero. Eh, a chiunque io cerchi di spiegare come funziona Wikipedia, i cinque pilastri, eccetera, la reazione è sempre, eh, ma così non può funzionare. Siamo d'accordo, non può funzionare, ma funziona. E questo è un dato di fatto. Bene, allora, io adesso la parte teorica è finita. Uh, vi chiederei se avete domande e poi... Uh, esercizi. Torno di qua. Eccoci io. Eccoci qua. Domande sui pilastri? Anche casi, cose che vi sono successe, cose che vi chiedete? Ipotesi per Aranzulla non ha pagina di Wikipedia? No, ok. Allora, co, come funziona per la traduzione di pagine? Giusto. Allora... Um, Ovviamente tutte le versioni di Wikipedia sono rilasciate eh, con la stessa licenza, quindi si può fare, si può prendere, si può modificare liberamente qualsiasi versione di Wikipedia e quindi si può anche tradurre eh, qualsiasi versione di Wikipedia. Mm. Cioè, tecnicamente è molto semplice, si prende una, il, codice, il codice sorgente di una pagina, di una versione linguistica, si riporta nell'altra e si traduce. C'è anche un translator tool che semplifica la traduzione perché fa vedere su due colonne eh, una colonna al testo originale e sull'altra colonna il testo che state traducendo. Quindi dal punto di vista tecnico è molto semplice, poi se volete vi faccio vedere. Dal punto di vista teorico eh, non è automatico che eh, una pagina che esiste in una lingua possa esistere in un'altra lingua. Perché? Come vi dicevo, i, ehm, le specifiche del, dei pilastri, quindi i criteri di rilevanza, i criteri di enciclopedicità, nel dettaglio sono stabiliti dalla comunità. E la comunità, effettivamente, non ve l'ho detto, la comunità di riferimento di ogni edizione linguistica di Wikipedia è la comunità degli iscriventi in quella lingua. Quindi le regole della Wikipedia in italiano sono stabilite dalla comunità degli iscriventi in italiano, che non è la stessa cosa della comunità degli iscriventi in inglese e in tutte le altre lingue. Quindi, i pilastri sono gli stessi. Grosso modo, le regole sono le stesse per tutto Wikipedia, ma il dettaglio del, appunto del, di ciò che è accettabile e cosa no, no, non necessariamente, specialmente per i casi borderline. Cioè, succede... Eh, abbastanza di frequente che il livello di rilevanza minimo in una versione linguistica non coincide esattamente con il livello di rilevanza minimo in un'altra versione linguistica ci sono versioni più permissive e versioni meno permissive quella italiana per la vostra gioia vi dico, è particolarmente non permissiva è particolarmente restrittiva la versione in inglese è più permissiva la versione in russo prende tutto, tutto. <ride> è molto permissiva. Quindi sì, il fatto che una voce esista già in Wikipedia in altre lingue ovviamente è un indizio della rilevanza, ma non può essere utilizzato, ovviamente Wikipedia non può essere fonte di Wikipedia, se no diventa autoreferenziale. Bisogna comunque citare le fonti che auspicabilmente sono già presenti nella versione linguistica di partenza, si possono riportare nella versione linguistica di arrivo, metterne magari qualcun altro nella nostra lingua o nella lingua comunque di traduzione e poi dire anche e c'è anche nella Wikipedia in, in inglese, spagnolo e lituano però questa non è una prova di rilevanza per quanto riguarda il um, collegamento tra le pagine di, de, lo stesso soggetto in diverse lingue eh, abbiamo, cambiato, abbiamo cambiato qualche anno fa una volta nella stessa pagina venivano elencate le versioni diverse, quindi io scrivevo versioni francese col link, versioni inglese col link. Adesso è molto più semplice perché si passa per Wikidata, quello che vi dicevo. Cioè Dante Alighieri ha una pagina in italiano che è collegata all'elemento di Wikidata e l'elemento di Wikidata è ehm, lo snodo centrale che unisce tutte le versioni linguistiche diverse. Perciò, quindi, se io, io so che la mia pagina è collegata a quell'elemento di Wikidata lì, e so che un'altra pagina collegata a quello stesso elemento parla della stessa cosa, proprietà transitiva, ed è, ha semplificato molto perché una volta andava inser andavano inserite tutte le diverse versioni a mano, tutte le volte che c'era una nuova versione, andava inserita a mano, insomma, era molto complicata la gestione, adesso, invece, è automatico. Una volta che è collegato a Wikidata, sei a posto, ho risposto alla domanda. Spero di sì. Altre domande? Spero di non averle perso. Ok, perfetto. E possiamo, se, se vi interessa, scatenare un breve dibattito prima di, fare i, prima di passare agli esercizi pratici. Uh, ipotesi. Perché Salvatore salvato la perché Salvatore Aranzulla non ha la pagina Wikipedia? Sapete chi è Salvatore Aranzulla? Quello, se cercate come faccio a fare le colonne su Excel, piuttosto qualunque cosa di informatico, lui ha un blog dove spiega molto dettagliatamente le varie cose. Sono state scritte due volte delle pagine su di lui e sono state cancellate. Secondo voi quali potrebbero essere i motivi? Non voglio mettervi in difficoltà, è soltanto un esercizio... Foco, ma potenzialmente interessante. Non soddisfa i requisiti di enciclopedicità, mi suggeriscono in chat. E, mh, sì, nel senso, sì, è stato stabilito da tramite discussione che non soddisfaceva i requisiti di enciclopedicità. Eh, la pagina è stata scritta. La persona è molto nota, è stato aperto ci sono appunto diverse procedure quando qualcuno non, non è d'accordo sul contenuto della pagina, sul soggetto della pagina, dice secondo me non è enciclopedico. Cosa ne pensate, cara comunità? La comunità tramite discussione ha stabilito che, pur essendo una persona nota, non è rilevante nel suo campo, perché il suo campo è l'informatica, presumiamo, e quindi lui non è rilevante come informatico è rilevante come blogger quindi eventualmente magari si potrebbe provare a riproporre una pagina che lo presenta sotto altre vesti ma non come informatico semplicemente questo questo per dire che l'applicazione pratica dei criteri dei pilastri e poi di conseguenza di tutte le altre eh, regole di wikipedia è molto spesso opinabile Molte persone non sono d'accordo con questa decisione che è stata presa dalla comunità. Uh, presumibilmente sì, uh, io devo dire, che non ho sì, sì, uh, devo dire che non ho seguito in un particolar modo la, la discussione. Uh, è stato deciso, l'esito di una discussione può essere questo, ok, non possiamo chiamarlo informatico, possiamo chiamarlo blogger. L'esito della discussione per due volte è stato, no, secondo me, secondo noi, secondo la maggioranza della comunità, mh, è semplicemente un fenomeno di internet e non è rilevante. È la comunità, niente è indiscutibile di quello che, fa la, di quello che dice la comunità, però l'unico modo per dire, vabbè, ok, allora scriviamolo in un altro modo, facciamolo in un altro modo, usiamo fonti diverse nasce, deve nascere, dalla da una nuova discussione, che riprenda quello che è stato fatto in precedenza, lo rimetta in discussione, porti elementi nuovi e mh, cerchi di arrivare a, una, a un risultato diverso. Però appunto, mh, poi non spaventatevi, mh, la maggior parte delle pagine o delle modifiche non richiede tutto questo... Tutto questo mh, discutere eh, però insomma i principi di base sono questi uh, il caso di chiara ferragni non so se chiara ferragni c'ha il uh, andiamo a vedere se chiara ferragni ha la pagina su wikipedia probabilmente eh, se non ce l'ha sarà chiara ferragni no ce l'ha so, ce la vedete è qua la pagina di chiara ferragni con un sacco di note, giustamente un sacco di fonti, per probabilmente sostenere l'enciclopedicità del soggetto. Però c'è, c'è. Ecco, a proposito di quello che vi dicevo, qua sulla sinistra, come vedete, in altre lingue ci sono tutte le diverse versioni di, uh, della stessa pagina, quindi della pagina su Chiara Ferragni, nelle diverse lingue anche in lombardo. <ride> Parlando di blogger, lei è famosa, sì, infatti, lei è famosa ed è definita come imprenditrice blogger, perché è vero anche, mi sembra una linea di moda, quindi è anche un'imprenditrice e quindi è enciclopedica da, è enciclopedica da mh, due punti di vista per due motivi diversi sostanzialmente. probabilmente in passato non era stata ritinta enciclopedica, poi a un certo punto invece è passata. Allora, se ci sono altre domande, se no passiamo agli esercizi. Per gli esercizi io vi consiglierei di... Vai, vai Elena. Aranzulla in Wikidata? Sì, perché effettivamente Wikidata non si fa gran problemi di. No, <ride> non si cancella. A parte il fatto che credo sia presente in altre versioni linguistiche, probabilmente quelle in inglese, quindi un elemento Wikidata è associato, associato alla pagina in inglese ma poi Wikidata non ha grandissimi problemi, non si fa grandissimi problemi sull'enciclopedicità, è molto più inclusivo di Wikipedia, anche perché appunto Wikidata viene utilizzato anche come database eh, per, per archivi, per cose molto più, molto più specifiche, molto più tecniche, magari dal punto di vista dell'enciclopedia, non avrebbero molta ragione di esistere, però invece per un sacco di altri motivi sì, e quindi non, non ci sono grandi, grandi questioni su Wikidata. Poi, mh, suppongo che ci siano dei casi in cui vengono cancellate delle cose, ma di base no, no, non ci sono tutte queste questioni. Anche perché Wikidata, mh, il, il, uno dei grossi problemi di Wikipedia è che, è assaltato dai tentativi di farsi pubblicità. Sia come persone che come aziende, tantissime nuove voci create ogni giorno vengono cancellate perché sono tentativi di promozione. E questo è un grosso problema per Wikipedia. Quindi siamo molto in allerta su queste cose, per questo invece Wikidata, no, può essere usato molto meno per farsi pubblicità, è molto meno visibile al pubblico comune, diciamo, è proprio una, un progetto più tecnico, utilissimo e sempre più utile in futuro, ma molto meno appunto non è che si possono fare pettegolezzi o pro, pro, pro, promuovere i prodotti su Wikidata. Altre domande? anche Wikimedia Commons, per dire, è molto più inclusivo di Wikipedia, si cancellano cose anche da lì perché ci sono persone che caricano la foto della gita delle medie che mm, magari non ha veramente nessun interesse comune, però per il resto anche duplicati di foto o cose molto minori vengono tranquillamente tenute in, in Wikimedia Commons. se non ci sono altre domande per l'esercitazione io vi consiglierei di aprire una scheda su wikipedia e tenere il tenere gizzi dall'altra parte vedete la parte che vi faccio vedere scheda per scheda e poi andate a farla, andate a farla su wikipedia uh, sono degli esercizi scusate giusto non l'ho detto sono degli esercizi molto semplici tipo iscriversi e um, scambiarsi messaggi proprio gli esercizi di base che fanno capire almeno com'è la struttura di, di wikipedia chi non fosse interessato ha già fatto il profilo sa già scambiarsi messaggi è già un po più insomma, ha già smanettato un pochino su wikipedia se vuole può di sconnettersi oppure seguire senza fare gli esercizi come, come volete allora io torno quindi una, una scheda aperta su wikipedia non uh, non logata quindi dovreste avere una dovreste avere una pagina tipo così anzi avresti questa ok quindi Wikipedia e qua in alto, in alto a destra, accesso non, non effettuato. Quindi ecco, dovrebbe essere... No? Tutto casino mi sa? Ok, no, qua siamo ancora giusti. Qua. Ok. Allora, questa è la schermata iniziale, accesso non affettuato, discussioni. Se non avete già un, eh, un account, bisogna fare registrati. Registrati, questo è quello che eh, vedete al, quando premete registrati, questa è la pagina in cui dovete inserire il nome utente e una password scelta da voi. Attenzione, attenzione, allora, nome utente potete usare più o meno quello che vi pare, quindi il vostro nome proprio, il vostro soprannome, quello che volete. Non potete usare ehm, account ufficiali, quindi non potete chiamarvi Apple Italia o eh, Università degli Studi di Milano. Eh, e ovviamente non potete usare, non so, parolacce, bestemmie, cose del genere. Queste sono le due cose principali. Se, un nome, se poi provate a inserire un nome che esiste già, il sistema vi avvisa, quindi non è un problema. La password, sì, vi consiglierei ovviamente, sì, come sempre con le password, di non scegliere qualcosa di eh, troppo semplice. Però, insomma. Poi comunque potete cambiare tutto, tranne il nome utente. Il nome utente no, quindi sceglietelo bene. Tutto il resto, sì, password. E vi consiglio anche di inserire la mail, che non viene praticamente mai usata, ma nel caso perdeste eh, la password, è l'unico modo per recuperare, per recuperare la registrazione. Ditemi quando avete fatto, se avete problemi. Beh... Sì, semplice Per ora, no, vabbè no In realtà è semplice usare Wikipedia Solo che ha un po' di, insomma, bisogna un po' capire come fa Ok Io lo do per fatto Se avete problemi alzate la mano Così Sì Tac E arriverete su una pagina dove in alto a destra non avete più accesso non effettuato, ma avrete il vostro nome utente. Il mio nome utente, quando lavoro con Wikimedia Italia, è Marta Rosio, ui, ui, Wikimedia Italia. E potete vedere che se, se premete lì, se non ci siete già, e vedete che comparirà una pagina in realtà di creazione che sarà stai creando la pagina, utente due punti, il nome utente che vi siete scelti. Visto che la vostra pagina utente ancora non esiste, io vi consiglierei di scrivere una frase qualsiasi, oppure anche prova pagina utente, o sono uh, Luisa e vivo a Torino, una cosa qualsiasi, poi fate pubblica le modifiche, Date, mi faccio una no, un po' avanti, ecco, dovrebbe essere qua. No, do, dopo torno per indietro, eh. però insomma, visualizzante prima pubblica le modifiche, guardate quello che avete scritto e poi pubblicate. Io non vi sento, ditemi se ce l'avete fatta. Mi sono persa un secondo, ok. Allora, eh, registrazione, e siete, ti sei già registrata, messa la password, eccetera. Ho creato l'account, Ac ok. Allora, se hai creato l'account, devi... Ehm, Lì in alto ci sarà, sarà rosso perché l'account non è ancora creato, però ci sarà il tuo nome utente che ti sei scelta, Marta Rosio o Sailor Moon 27. Lo schiacci e ti viene fuori. dovrai farlo in la schermata che fa vedere la creazione della pagina, non ci ho pensato. Comunque ci, ci sarà una pagina che dice: stai creando la pagina utente Sailor Moon 27. Giusto? Come mai? Eh, sì, sì, non vi preoccupate, lasciate perdere, modifica minore, modifica maggiore, dopo se volete ve lo spiego, ma no, no, non flaggate minore e basta, fate pubblica le modifiche. Una volta che fate pubblica le modifiche, dopo aver scritto qualcosa nella, nella pagina di creazione, dovreste avere la vostra pagina utente creata. Modifica minore significa semplicemente quando magari si cambia una virgola oppure la E accentata con la E non accentata, proprio diciamo modifiche di uh, ortografia o di forma. Uh, serve soltanto a chi controlla poi le modifiche per vedere che è una modifica piccola, ma mh, direi che è assolutamente secondario. Quindi, se avete creato tutti la vostra pagina, ecco, nella pagina utente si può, cosa si può fare con la pagina utente? Si può presentarsi, come vedete nella mia pagina utente uh, c'è scritto che lingue parlo. e uh, vabbè, questa, ovviamente la mia pagina utente è una pagina mh, di lavoro, quindi ci sono dei link che mi servono, mi servono per lavorare, voi potete mettere una breve presentazione vostra eh, e della vostra attività su Wikipedia. Quindi non ovviamente promozione del vostro blog, della vostra attività nella vita reale, ma anche una breve, se volete, una breve presentazione biografica, ma soprattutto eh, io sono Luigi e mi interesso particolarmente del progetto Astronomia. Uh, lavoro sulle pagine di letteratura e sulle pagine di filosofia so. poi il consiglio migliore su Wikipedia è sempre andate a vedere che cosa fanno gli altri andate a vedervi un po' di pagine utente e, e vedete come sono fatte che, come sono sistemate potete fare quello che vi pare sostanzialmente l'importante è vabbè, non scrivere parolacce e non, e non fare pubblicità eh, altra, altra cosa importante è la vostra pagina di discussione di fianco al vostro nome utente in alto a destra c'è scritto discussioni se cliccate discussioni eh, vi viene fuori una pagina una pagina anche questa da creare ma soprattutto è, capi è importante capire che cosa serve la, se la cliccate vi verrà fuori stai creando la pagina discussioni utente Marta Rosio, è importante capire che cosa serve questa pagina di discussione. Torno un attimo di là, così se avete domande me le fate. Si possono inserire link in tutte le pagine utente, sì, si possono inserire link in tutte le pagine utente, cioè tu puoi modificare la tua pagina utente, tecnicamente puoi modificare tutte le pagine di Wikipedia, quindi anche le pagine utente degli altri se non c'è proprio, proprio una buona ragione, magari non modificate le pagine utente degli altri. Tu, sì, sì, link, dopo vi parlo dei link, però tu, si possono inserire link in tutte le pagine, comprese le pagine utente. Uh, poi vi dico come si fa, però sì, sì, potete, se voi vedete la mia pagina utente, um, ci sono link, ci sono tutte quelle, quelle scritte blu e viola, sono link a varie altre pagine. Eh, invece stavamo parlando della, delle pagine di discussione, appunto. Voi potete fare modifiche su tutte le pagine, ma sulle altre pagine utente meglio di no, perché non è gentile. Però se volete invece contattare qualche altro utente, voi scrivete nella pagina di discussione di questo utente. Quindi eh, io vi consiglierei adesso ehm, come esercizio di andare sulla mia pagina utente, quindi dovete scrivere, nuove faccio vedere, condividi. Voi dovete scrivere qui, discussioni, utente, Marta, Arosio, Multimedia Italia, ok. Arrivate sulla mia pagina di discussione, che è questa, siete tutti poi per scrivere un messaggio fate aggiungi discussione ok sì, va bene. Eh, e mi scrivete uh, un messaggio che può essere ciao prova prova prova e adesso vi faccio vedere bene tutti i passaggi per scrivere Ah, questo torno a dirlo dopo. Mm -hmm. Ok. Quindi se voi fate aggiungi discussione sulla mia pagina utente, avete questo forma che vi ho fatto vedere, vuoto, e quello che dovete fare è, ok, aggiungi discussione, l'avete già fatto, scrivere un oggetto della discussione che sarà eh, saluti da Piero, il testo, quindi, ciao, sto seguendo il tuo webinar. Eh, la firma. La firma si fa schiacciando quell'iconcina quell a forma di scarabocchio che vedete sulla barra dei, degli strumenti. Quindi, aggiungi discussione, oggetto, testo, firma visualizza anche prima per essersi qui di non aver fatto scemate pubblica le modifiche io torno qui entro perché altrimenti, altrimenti non vi Okay. ok, Eccoci, benissimo. Allora, eh, Elena, giusto. Eh, Esther, invece, ti sei dimenticata di firmare. Allora, per firmare, non devi soltanto scrivere il tuo nome, ma è meglio che tu ehm, usi proprio il testo della firma. Perché se scrivi Esther, vedi che in. Um, in testo semplice invece se usi la pagina della firma ti viene il link alla tua pagina utente la tua pagina di discussione e la data e l'ora quindi bisogna fare aggiungi discussione e la firma è questo qua grassetto corsivo firma basta schiacciare quello prova eh guarda, prova, intanto che gli altri mi lasciano un messaggio, tu Esther, prova a fare modifica Wikitesto, ok? Ti posi intanto lo sto facendo anch'io, poi non faccio niente, le modifiche le fai tu, ti posizioni dopo il tuo testo e schiacci, questo qua, quelle trattini e tildi che vengono fuori, poi si trasformano, si trasformano nel... Sì. Si trasformano nella tua firma come esattamente come quella di come quella di Elena intanto io intanto che voi mi lasciate messaggi io scrivo scrivo la risposta a Elena che si vedrà che si vedrà comparire in un avviso di messaggio in alto a destra, giusto? Allora, più persi. Ho mandato qualcuno in panico? Ho sbagliato qualcosa, non mettere lo spazio dopo due punti? Non ho capito. Vabbè, basta che... Valentina io ci ho provato però non vedo prova a ricaricare non vedo la tua pagina mm. Valentina non lo vedo il tuo messaggio prova a rifarlo non, non mi trovi ok allora devi proprio guardare nella barra di ricerca in alto cerca all'interno di Wikipedia scrivi utente due punti Marta, ah, un attimo che vi condivido lo schermo, scusate, mi dimentico sempre questa parte qua. Ora dovreste vedermi, eccomi qua. Allora, qua in alto, utente, due punti. Adesso vi parlo di questa questione. Eh, due punti, mica due punti. Marta Aros, parentesi. Ah no, scusami errore, sbagliato, vabbè potete fare anche così, se no discussioni utente, perché stiamo cercando la mia pagina discussione, non la mia pagina utente, giusto? Marta Rosio, eccoci qua. Okay. Dovreste arrivare in questa pagina che si chiama discussione utente due punti, Marta Rosio. Una volta che siete qua... aggiungi discussione e poi, come vi ho detto, oggetto, testo e eh, firma. Per ora vedo ancora soltanto i messaggi di Elena e Esther. Ah, ok Valentina, sì, ora ti vedo, tu hai fatto... Modifica wiki sul messaggio di uh, Elena. Quindi vedete che qua, qua, in, qua sotto c'è scritto saluti e poi ci sono tre messaggi diversi. Perché voi probabilmente avete fatto modifica wiki qua sopra, non avete fatto aggiungi discussione. Aggiungi discussione, aggiungi una nuova sezione con un nuovo titolino come VLM e Saluti. Mentre invece Modifica Wikitesto, vi apre la pagina di Modifica, ma semplicemente aggiungete del testo senza aggiungere anche la sezione, sostanzialmente. Ma è uguale. Sì, ho visto che ce l'hai fatta. Esther, sì, la firma di Esther c'è. Esther de Andrea. Ah bene, vedo che a molti di voi sono già arrivati i messaggi di benvenuto automatici che vi arrivano dopo qualche... eccoci qua Franco e Lorena, vi vedo eh, vedo che le vostre pagine di discussione sono state tutte create se andate nella vostra pagina di discussione vedete che i bot vi hanno... Eh, cioè un programma automatico che si attiva dopo qualche minuto vi ha già messo un messaggio di benvenuto automatico con parecchi link ai, alle pagine più importanti quindi vedete lì ci sono i cinque pilastri le guide se avete voglia appunto poi di approfondire navigando fra, quei, fra quelle pagine indicate nella, nel messaggio di aiuto trovate tutto lo scibile di Wikipedia e anche di più. Sì, sì, Lorena, ci hai fatto anche tu, ti vedo. Eh, bene, ok, uh, sono tornata, allora io ho uh, nuovi messaggi. Saluti da Chiara, Chiara, anche tu non hai firmato uh, perché... Se vedi qua chiara eh, l'hai messo in testo semplice in realtà eh, se tu adesso fai modifica wiki testo sul, sul, sulla, sulla tua, tua sezione cina e, eh, e poi usi questa iconcina qua con la x e lo scarabocchietto quello dovrebbe poi creare una una firma wikipediana che è molto utile perché come vedete io cliccando sul vostro nome o sul vostro nome arrivo sulla vostra pagina utente franco abbiamo detto tutti quando sei nato mi dispiace <ride> e, e su, cliccando su message arrivo sulla vostra pagina di discussioni utente ok quindi è, è molto più facile per chi eh, vuole, cioè voi state scrivendo sulla mia pagina di discussione, io vorrò rispondervi ed è molto più semplice cliccare su message, message e venire a rispondere sulla vostra pagina utente anziché andare a cercare la modifica in cronologia, insomma è molto più complicato poi rispondervi. Quindi la prima cosa da imparare nelle pagine, attenzione, nelle pagine di discussione ci si firma, eh? nelle pagine di Wikipedia no, adesso vado ad approfondire questa questione, eh, ah Chiara, scusami se hai fatto, ti... adesso guardo, non ancora, oppure magari ci mette un po', ci mette un po il, ad aggiornare, eh? vabbè. Comunque, ehm, allora, come si distinguono? Diceva, ah, ma io come faccio a distinguere se sono sull'enciclopedia vera e propria oppure su una pagina di servizio tipo una pagina di discussione? Molto semplicemente vedo il titolo ha qualcosa due punti, qualcos'altro tipo discussione utente due punti Marta Rosio? Oppure no? Altrimenti detto. E in che namespace sono? Ok, quelli che adesso vedete circondati in rosso sono vari namespace, cioè vari spazi di servizio. Utente, due punti, sono tutte le pagine utente di tutte le persone scritte a Wikipedia. Discussione, due punti, sono tutte le pagine di discussione, sia discussione utente che discussione normale, perché a ogni pagina di Wikipedia è associata una pagina di discussione. Alla pagina su Dante Alighieri c'è un discussione due punti Dante Alighieri. Perché appunto, cosa scrivere in Dante Alighieri? Se ci sono dei problemi, si discute lì, nella pagina discussione, non nella pagina Dante Alighieri. Ok? Nelle pagine discussione ci si firma, quindi si usa quelle concine che avete usato scrivendo sulla mia, nelle pagine dell'enciclopedia, no quindi utente, discussione, wikipedia, due punti, sono pagine di linee guida, aiuto, due punti, sono pagine di aiuto, ci sono um, parecchi namespace. Se non c'è un namespace, cioè non c'è un due punti qualcosa, allora siete su wikipedia, cioè sulle, sul namespace principale o namespace zero, perché come vedete è vuoto, ed è proprio la pagina che parla della provincia di Santo Domingo. Andando a vedere qui, qui, come vedete, discussione utente Marta Rosio sono sul namespace discussione utente sulla pagina utente Marta Rosio, sono sul namespace utente. Se invece faccio una voce a caso dell'enciclopedia Debels Album, vedete che non c'è due punti qualcosa davanti. Questa è una pagina dell'enciclopedia che parla di The Bell's Album, nono album di Lurid. Se vedete lì in alto, vicino a voce, c'è anche un link che si chiama discussione, è rosso, quindi vuol dire che la pagina discussione al momento non esiste, però se io avessi qualcosa da dire sulla, su questa pagina ne volessi discutere, scriverei lì, cliccherei sopra e scriverei quello che voglio, bla bla bla, firma. Ok? Firma. Pubblica le modifiche. Pubblica la pagina. Ok? Nuovi messaggi. Sono qualcun altro che mi ha scritto di voi? Perfetto. Eccoci qua. Ciao, Claudia. Anche Roberto. Ok, quindi namespace. Ho detto, questi sono tutti i namespace. Questo namespace 0, vengo per niente. Lasciare un messaggio e firmarci, l'abbiamo fatto, quindi aggiungi discussione, oggetto, testo, firma. visualizzante prima. Ok. Siete messi? Fuma il cervello, possiamo fare qualche altro esercizio? vado? Vado. Fantastico. Ok, perfetto. Allora, intrepide. Allora, eccoci qui. Bene. Quindi, le cose che avete vostre, diciamo le vostre pagine personali, su cui potete fare quasi quello che volete, sono. In, in, partendo dalla prima riga, da sinistra a destra. La vostra pagina utente, e ci siamo, Marta, Rosi, Umb. La vostra pagina di discussioni, discussioni, di fianco, benissimo. E la vostra pagina delle prove. Ognuno ha una pagina delle prove, che può essere usata per fare prove. Cioè, normalmente, diciamo, è buona norma se volete fare, scrivere pagine o fare delle modifiche un pochino più sostanziose non farle direttamente sul namespace principale ma farla nella vostra pagina delle prove okay? eh, la vostra pagina delle prove nb è visibile a tutti okay? come tutte le pagine di wikipedia non ci sono pagine riservate ma eh, diciamo che chi, se qualcuno va proprio a vedere la mia pagina delle prove può vedere che cosa faccio, se scrivo bestemmie il filtro mi, firma, mi ferma, perché ci sono dei filtri automatici proprio per le robe più, per i vandalismi peggiori, però eh, per il resto posso fare un po' quel cavolo che mi pare, appunto sono pagine fatte apposta per fare prove, Ok. Quindi voi andate nella vostra pagina delle prove, createla come avete creata fino ad adesso, cioè scrivete due righe qualsiasi e poi, e poi fate pubblica pagina. Vedetemi se ci siete. Una volta che avete creato... Eh, la vostra pagina principale, la vostra pagina la vostra sandbox, che in questo caso non è sandbox, due punti, Marta Rosio, ma è utente, Marta Rosio, slash sandbox, per il semplice fatto che non c'è un namespace apposta per le sandbox, ma è semplicemente una sottopagina del namespace utente, ma vabbè, questo vi frega relativamente. Comunque la potete trovare sempre schiacciando prove, qua in alto, di fianco alla vostra pagina di discussione. Una volta che avete creato la vostra sandbox, avete due modi per modificare, come in realtà tutte le pagine di Wikipedia. Eh, piccola premessa, fino a qualche anno fa l'unico modo per modificare Wikipedia era fare modifica wikitesto e ehm, scrivere con quella che si chiama wikisintassi, cioè per dire... I link sono fatti mettendo la pagina, il, la pagina che volete linkare tra due parentesi quadre, come vedete qui. Okay? Questo vuol dire link a pagina utente Marta Rosio, oppure link a, quindi, quadra quadra Dante Alighieri. Okay? Questo, fino a qualche tempo fa, era scusate di mettere il testo, quello che si poteva fare. Adesso si può anche fare una modifica visuale, quindi vedete qua in alto avete leggi, cioè vi fa vedere semplicemente vede il contenuto della sentenza, modifica e modifica wikitesto. Modifica è la modifica in modalità semplificata. Ok? Scusate, questo vi faccio vedere qua nella slide. Prove, entrate nella pagina di della Sandbox. Se schiacciate modifica, entrate in una pagina di modifica visuale, quindi con un'interfaccia un che semplifica leggermente la modifica, in modifica Wikitesto invece entrate proprio nel codice della pagina. Personalmente eh, trovo molto scomoda la modifica virtuale la modifica semplificata, agevolata, eccetera. Ma probabilmente anche un effetto vecchia carampana perché non sono abituata a usare la modifica visuale. Vi dico, è utile per delle modifiche semplici. Cioè, se volete cambiare una frase, aggiungere qualcosa, allora è facile fare modifica e modificare così. Uh, cioè, proprio come se fosse un editor di testo ma um, se invece se invece dovete fare qualcosa di più complicato la modifica visuale è un po' un casino io vi consiglio di usare modifica di testo però a quel punto nel senso farete le vostre prove è possibile passare da una, da, da una modalità all'altra se io faccio modifica e poi modifica wikitesto passa automaticamente quindi volendo. Ok. Già che eravamo su wikilink, appunto, nella modifica diciamo standard, come vi ho detto, eh, quadra a quadra. Nome della pagina cui volete linkare, chiusa quadra, chiusa quadra, fa il link semplicemente. Uh, se nel caso nel caso il link uh, <ride> sì, sì, va bene. Ok, nel caso, come vedete, la pagina non esiste, cioè se io ho linkato una pagina che non esiste, eh, il link viene lo stesso, però è rosso. Se lo clicco, vado in una pagina che mi avvisa che la pagina non esiste. Invece, nel caso il Wikilink sia corretto, nel senso da un link a qualcosa che esiste, come l'antarighieri, ok, ok. <ride> compare il, oppure la mia pagina utente. Ok. Questa è la modalità di inserimento link. Eh? Sì. Dimmi. A cosa serve la pagina delle prove? La pagina delle prove serve a fare prove. Cioè, non è così immediato eh, scrivere una pagina che funzioni, a meno che io non voglia scrivere delle cose semplici, Semplice, se voglio scrivere una pagina un po' più complicata, inserire le fonti, inserire è meglio scriverla nella pagina delle prove, elaborarla un po' e poi spostarla nella, nel space principale. Anche perché, per dire, se io creo una pagina da zero, cosa che all'inizio vi sconsiglio di fare, però se io creo una pagina da zero, deve avere tutte le regole di cui vi ho parlato, quindi le fonti, il, avere un'elaborazione minima che non sia una riga, quindi bisogna lavorarci un po' a sta pagina. Mm, se si crea direttamente il space principale, chi controlla le ultime modifiche dice ma che è sta roba di una riga senza fonti, la cancello. Invece se ci lavorate sulla vostra pagina delle prove Scrivete una roba tipo almeno un paragrafo con qualche fonte. Eh, non mi sentite più? Mister, non mi senti più? Prova a ricaricare la pagina. Non mi sente più nessuno, bene. Aiuto? Ah, Lorena sì. Ok, no, mi sentite, va bene. Ok, va bene. Quindi dicevo, meglio lavorarci, se non sono modifiche semplici, è meglio lavorarci un pochino prima in pagina delle prove. Non è obbligatorio, però è una modalità che vi consente un po' di tranquillità eh, e, insomma, di poter fare errori. Si possono fare errori sempre in Wikipedia, tanto è impossibile fare eh, errori irreparabili perché tutto può essere sempre annullato, riportato alla versione precedente, cioè anche impegnandosi molto molto, e non è che non ci sia, cioè c'è cioè parecchia gente che ci prova, non è possibile danneggiare Wikipedia veramente. Però, <ride> per evitare anche, diciamo, di, di irritare la comunità con magari molte modifiche sbagliate, tutta una dietro l'altra, perché uno appena entrato non sa, eccetera, è meglio usare la propria pagina delle prove vedere un po' qual è la resa e poi spostare. Comunque stavamo parlando del Wikilink. Eh, questo modo con le parentesi eh, quadre è il modo di, della modifica Wikitesto. Se invece voglio aggiungere dei Wikilink in modifica, quindi con la modifica visuale, Posso eh, scrivere, non so, eh, una cosa qualsiasi tipo eh, medicina, okay. e poi dire, vedete questo fare qui, che mh, è l'icona universalmente accettata come collegamento, schifo collegamento, e poi mi Viene una serie di suggerimenti da parte del software su che cosa si potrebbe collegare a medicina. Io volevo, tra, volevo collegare medicina con molta originalità a medicina, la voce generale di medicina, scienza che si occupa della salute delle persone. Ok? Quindi ho, fatto, ho creato un link. A questo punto posso pubblicare le modifiche, che in questo caso è in alto a destra, e non in basso a sinistra. Creo, link, prova. Mettete sempre una brevissima descrizione, qualche parola della modifica che avete fatto. In sandbox è meno importante, però è buona norma. Okay? Quindi questo è un link che mi linka alla pagina medicina. Invece, come vi dicevo, volendo fare la, co la stessa cosa con modifica wiki devo fare due parentesi quadre. Quindi, questo prove, modifica visuale, modifica wiki inserire dei wikilink. Ui. Qualcuno ha aperto il microfono? Quindi, come vi dicevo, scrivi il testo, evidenzia il testo, Clicca l'icona collegamento e cerca il collegamento giusto. Così funziona nella, nella modalità di modifica visuale. In modalità di testo, come vi dicevo, graffa, graffa, eh, quadra, quadra. Però chiaramente dovete già sapere qual è la pagina che volete linkare. Come si intitola. Eh, come appunto... In, in generale, come ultima slide, il mio suggerimento è: non andate in panico. Eh, C'è questa modalità di ricerca molto utile in alto a destra. Cerca all'interno di Wikipedia che cerca tutte le pagine di Wikipedia, sia, quindi sia la, gli aiuti sia le pagine normali dell'Enciclopedia, sia gli utenti, eccetera. scusa, sì. Che non ti, noi vediamo te non il tuo ah oh, cavoli eh sì certo perché non mi ricordo mai di fare scusate eh, non mi ricordo mai di fare questo giochetto qua adesso vi ridico eh, scusate eccoci allora dove eravate arrivati beh ho ripetuto semplicemente la parte quindi di da qua va allora la pagina di siamo nella sandbox giusto pagina del prova. posso modificare in modalità visuale posso modificare in modalità wiki testo ad esempio inserire il link come abbiamo fatto con medicina scrivo medicina clicco l'icona collegamento e cerco il collegamento giusto Nell'elenco che si apre al di sotto nella tendina. Invece, in modalità testo ok, quadra, quadra, testo, chiusa quadra, chiusa quadra. Eh, ovviamente, in questo caso devo già sapere qual è il titolo giusto della, della pagina che voglio linkare. Ok, come dicevo, don't panic, molto importante, eh, non vi preoccupate cercando pagine di aiuto normalmente si trovano ci sono veramente pagine di aiuto e pagine di indirizzo su qualunque cosa in più potete chiedere allo sportello informazioni ad esempio una delle n pagine di dialogo che ci sono su wikipedia quindi se voi cercate qui a destra vedete sotto l'icona wikipedia pagina principale ultime modifiche Aiuto e sportello informazioni, in caso di problemi, sportello informazioni apre una pagina in cui potete fare una domanda. Ok, aggiungi la tua domanda, come vi ho insegnato. Ok, qua mettete il titolo. Non riesco a inserire un link, non so, qualunque, qualunque problema, problema abbiate. Scrivete il testo, cliccate la firma, visualizzante prima, pubblica modifiche e qualcuno vi risponderà. Vi risponderanno, adesso non lo faccio, vi risponderanno su questa pagina, ok? non sulla vostra pagina per lo più, non sulla vostra pagina eh, utente. Quindi vedete ad esempio questi messaggi, qualche utente ha scritto vorrei fare questo e quest'altro ma non riesco, come faccio? E sotto qualche buona, buona persona gli ha risposto devi fare così e così, eccetera, eccetera. Ok? Quindi è sempre possibile chiedere qui. Um, o anche, appunto, se voi cercate, non so, qualcosa che non riuscite a fare, tipo, oh mio Dio, come faccio a tradurre? Aiuto due punti, spesso aiuto è quello delle pagine di aiuto traduzione poi non si chiamava aiuto traduzione si chiama aiuto come tradurre una voce ma fa niente ci sono dei redirect che vi portano tranquillamente alla pagina di aiuto alla traduzione dove c'è scritto tutto quello che volete sapere sulla traduzione e anche molto di più con tutti poi i link che collegano le varie pagine quindi Molto, molto semplicemente magari no, ma abbastanza agevolmente riuscite a trovare le informazioni che vi servono. Mi sembra... Opla! Mi sembra... La mia presentazione è finita. Se avete domande, se no appunto, se vi vengono in un secondo momento, nel momento in cui... Sì, scusate... Eh, nel momento in cui fate qualcosa e non riuscite a trovare una soluzione eccetera mi scrivete io posso dare supporto tranquillamente se no eh, c'è la comunità a cui chiedere lo sportello informazioni o in altre pagine, in altre pagine collegate saranno più, più che felici di darvi un aiuto domande osservazioni no Ok, allora.. Uh -huh. Sì, sì, va bene? Certo, vai Elena. Ho visto che hai alzato la mano. Basta che scrivi adesso. Bene? Ah, la stringa di ricerca in wikipedia non è mai per keywords eh, tipo tag no però facciamo un esempio uh, se tu sì però in realtà funziona abbastanza cioè anche se non hai il titolo preciso della pagina ma conosci più o meno L'argomento dei testi che potrebbero essere scritti nella pagina, puoi fare una ricerca. Aspetta, facciamo un esempio. Uh. Ok, andiamo su Wikipedia, passo un attimo, ok, qui allora, uh, non so se io non so bene come si chiama la pagina che voglio cercare, ma so che parla della uh, Cina. No, Cina va alla pagina sto pensando paesaggi cinesi ok qua ti dirà la pagina paesaggi cinesi non, non esiste però quelle due parole che tu hai cercato sono presenti in queste voci ad esempio non c'è un vero e proprio sistema di tag però anche semplicemente usando la ricerca avanzata potete, avete una possibilità abbastanza ampia di ricerche. O anche un'altra cosa che si può fare è cercare per categorie, cioè il namespace categoria, ok, Cina, dove ci sono appunto tutte, tutte le voci che fanno parte della categoria Cina e poi c'è un albero di voci nel quale potete poi andare a cercare la voce che vi interessa. Spero di aver risposto alla vostra domanda, non sono sicurissima in realtà. Ho risposto alla vostra domanda. Okay. Eh, no, ecco l'ultima cosa che vi volevo dire, a parte questo bellissimo video sarà su youtube domani per il resto la presentazione quella che vi ho fatto vedere è in wikimedia commons quindi nell'archivio di cui vi ho parlato ci sono anche presentazioni ok andiamo a vedere ecco qua commons wikimedia ok questo è il logo in alto a sinistra, di Wikimedia Commons, l'archivio di cui vi parlavo, e la, la presentazione è qui, si chiama presentazione Wiki for Dummies, più esercizi, esattamente la cosa che vi, che, vi, che vi ho fatto vedere oggi. Basta cercarla, proprio Wiki for Dummies. Faccio una ricerca, anche se il titolo non era esatto, eccola qua presentazione Lucky for Dummies più esercizi quello che vi ho fatto vedere come vi dicevo eh, la licenza utilizzata è la Creative Commons CC by SA quindi potete usarla come vi pare dovete soltanto attribuirla a me <ride> e condividerla allo stesso modo Beh, comunque per i dettagli per l'attribuzione sono qua sopra in, usa questo file e c'è scritto: Vedete attribuzione, vi dice come citare la fonte. Quindi è anche abbastanza semplice. Per il resto potete usare le immagini, usare farne ciò che credete.